Siamo allo Piano Lab alla sua quarta edizione, siamo con Roberto Catalano che è l'incaricato del dialogo interreligioso del Movimento dei Focolari. E lei adesso porterà avanti insieme ad altre persone uno dei laboratori che si svolgeranno oggi qui all'auditorio. Il titolo è Immigrazione, Integrazione, Intercultura. Che cosa ci può dire? Questo. Come si svolgerà? Che cosa vi aspettate? Ma dunque, un laboratorio è un laboratorio, quindi si sa, non si sa mai cosa succederà e, e anche come si svolgerà. Però vorremmo ehm, parlare un po' delle problematiche in cui si trova l'Italia. Un'Italia che negli ultimi trent'anni, sappiamo tutti, ha dovuto affrontare questo flusso migratorio, questi flussi migratori con cui si confronta quotidianamente ma un'Italia anche che più o meno si sta interrogando sul suo futuro, cioè questa immigrazione che cosa significa per il presente ma anche per il futuro dell'Italia. C'è una grande paura, c'è gran, un grande scetticismo, grandi punti interrogativi su che cosa sarà l'Italia in futuro. Allora vorremmo un pochettino affrontare questi problemi per cercare di vedere come eh, dal pericolo, dalla paura, si può passare alla fiducia e non eh, prendere questo momento come un problema ma piuttosto come un'opportunità per il futuro, per costruire l'Italia del presente e del futuro che non sarà più l'Italia del passato. Però è appunto un laboratorio vorrebbe essere anche un modo per scoprire queste possibilità. Saranno presenti persone di altre nazioni, immigranti che parteciperanno? Non abbiamo idea perché questi laboratori sono spontanei, quindi dopo la sessione iniziale della mattinata ci si dividerà in laboratori, vediamo chi verrà. Io penso che se ci fossero delle persone che hanno vissuto in, in prima persona questo, questa problematica potrebbe essere molto arricchente. Vediamo come è. è un punto interrogativo. No, no e cosa direbbe lei per superare questa paura alla diversità e fare il salto verso la fiducia reciproca ma dunque eh, infatti oggi vorrei raccontare un apologo tibetano che ho sentito da cardinal Rabasi, che mi è piaciuto molto e che sintetizzo qui in poche parole che secondo me però mette molto bene in luce quelle che sono le problematiche che ciascuno di noi vive a livello personale ma anche come comunità eh, nel deserto nella steppa tibetana c'è un uomo che cammina e a un certo punto vede un'immagine venire verso di lui ed è preso dalla paura, dice una bestia feroce mi ucciderà, quindi il timore, la paura, scappo, non scappo, nel deserto non c'è possibilità di scappare e intanto si avvicina. Eh, Avvicinando vede che non si tratta di una bestia ma si vede che si tratta di un, di un uomo, dice ecco sarà un bandito, mi rapinerà, magari mi uccide, mi accoltella, anche lì non c'è la possibilità di scappare, insomma i due si avvicinano, eh, naturalmente lui non può guardare per via del sole, del riverbero, a un certo punto vede sulla sabbia i piedi di questo che veniva verso di lui. Dai piedi alza gli occhi e vede che è suo fratello. Ecco, io penso che quest'apologo eh, un po' sintetizza quello che ciascuno di noi vive, no? questa paura, questo timore, questa voglia di scappare e poi la possibilità di scoprire che quelli che incontriamo sono nostri fratelli e sorelle e la sfida è quella. Tanti auguri allora, grazie.